Quante volte mi avete chiesto questo video, dovevo farlo per forza, come avrete letto dal titolo, mastering, non mi sento, non mi sento e mi sento un coglione, ora mi sento, ok adesso mi sento, mi sento meno coglione. Allora, mastering, lo abbiamo diciamo evitato tante volte, perché? Perché non avevo voglia di farlo principalmente. Ok, il master lo abbiamo qua, come vedete è vuoto, libero dal male. Questo è un pezzo che sto mixando del disco nuovo di Faria. Questo è il nick dell'artista su, su Instagram, tante volte vi può interessare. Sto facendo una pulizia che dovevo fare prima, ragazzi scusatemi, ma ho sentito solamente adesso che c'è un po' di fiati qua. Perché ho l'inchiostro che scorre da lì, così non si direbbe Mordo più forte le corde così, sul beat poi mi si sente Ora che lascio le tracce, vi riduco tutti a pezzi siete solo me le marce. brutti senza succo arroganti. Quando il tiktok scorre, tiktok polvere. Quindi pinball, non correre. Friggi la mano di che alla fine ti fida, altrimenti li sentirò ma Matti insulti dei tuoi amici. La vita è un gioco da. Allora, non sto facendo niente di mastering, eh, ragazzi? Non vi preoccupate che dite questa è partita a treno e eh. che cazzo sta facendo. Allora, praticamente, siccome il beat è pre-masterizzato e tutto, ho mixato a dovere eh, con i volumi belli alti. Adesso ho messo un Pro Q. E ho abbassato l'entrata così da avere comunque margine di lavoro vedete meno 7 più o meno di, di picco su sulla colonna del mastering praticamente qua vedete la somma di di tutti gli ingressi no di tutti i volumi come se fosse un grande recipiente ci buttate dentro tutta la roba e il limite è il mastering se, se sforate esce l'acqua esce tutto e perdete le cose in gergo frigge ok allora co, co, come cosa perché Cos'è il mastering per me? Allora, Il mastering per me è far suonare le canzoni come le altre, ok? quindi aumentare il volume a dovere a seconda di quello che ti richiede il mercato, correggere vari eh, errori fatti in mix, cosa che evito di, di fare sul mix, ovvero se sento qualcosa di sbagliato non è che torno nel mix, cerco di compensare il mastering, quindi in sostanza eh, ci butto su un paio di EQ veramente molto dettagliati per pulire le frequenze, eh, che non ho ancora pulito i mix gestisco la stereofonia mh, aiuto un po' la compressione a seconda di quello che voglio, tiro sui volumi fine, bella al prossimo video allora, si comincia a tagliare tutto quello che non mi serve, quindi sotto le 30 io non sento e io non voglio,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 siete solo nelle marce brutti senza succo arroganti Quando il TikTok scorre TikTok polvere Quindi pinballi non correre Tringi la mano ti chi alla fine ti fidi, Altrimenti li sentirai non soltano Ma tre insulti dei tuoi amici La vita è un gioco d'azzardo L'amore pure come quando fuori piove Siete in due sotto un ombrello Ma lei ha lasso nella manica Adesso punta un tristi coppia Senza nessuna minima logica Dimenticati, dimenticati di me Adire, dimenticati Allora eh, roba che sento su tutti i pezzi miei comunque siccome mi piace strafare con il riverbero ci sono delle frequenze che vanno pulite eh, devo essere dettagliato e solamente sul side cosa vuol dire? le frequenze che suonano in stereo mentre il mid sono le frequenze che suonano in mono per fare questo mi serve un equalizzatore che mi lavora mh, mi equalizza solo il mid e solo il side si possono ricreare anche le situazioni, però ce l'ho e quindi uso lui, che è tanto, tanto comodo. Arriverà? O mi crasha subito il computer stasera? Eccolo. allora. Allora, come vedete, questo è il mid, il mono e il side, stereo. Lavoriamo solo mono adesso Marasta e merda, Ora che lascio le tracce, vi riduco tutti a pezzi. Si solo le marce, frutti senza scoperto. Bimbo lì non correre la mano di chi alla non sottano ma dei tuoi amici La un ombrello Ma lei ha nella manica Adesso punta un tristi coppia senza nessuna minima logica Dimenticati, dimenticati di me Solo stereo E adesso vado a sistemare sempre con questo equalizzatore qua La stereofonia La stereofonia la, la sistema con questo ma amici. La vita è un gioco in Adesso un senza Dimenticati, dimenticati di me, adire, dimenticati di di dimenticati. con questo cosa sto facendo praticamente sto tagliando le frequenze stereo e gli ho detto dai 180 fino a 0 voglio suoni solamente mono da 180 in su puoi lavorare anche stereofonico perché in genere le casse soprattutto quando andate a fare live oppure quando vengono riprodotte hanno le, le casse stereo e le casse sotto che suonano solamente mono alle spie mono, praticamente gli arriva solamente da 180 in giù. Quindi non voglio far entrare in quelle casse lì del suono stereofonico, ok? Solamente per questo motivo qua. Dimenticati, dimenticati Faccio del male questo è il pezzo preferito del mio collaboratore produttore Andiamo a dare aria Allora, questo qui è un altro equalizzatore in sostanza Vado a dare un pochino di, di aria in fondo E vedo di, di sistemare anche però le, le basse e le bassissime frequenze Che abbiamo scavato, adesso gli andiamo a ridare giusto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 Vinggi la mano di che alla fine ti fidi altrimenti li senti non sottano ma tra insulti dei tuoi amici La vita è un gioco d'azzardo l'amore pure come quando fuori piove siete in due sotto un ombrello Ma lei ha l'assa nella manica Adesso punti un tristi coppia senza nessuna minima logica Dimenticati, dimenticati di me Odi oh, eh. Denticati, dimenticati di me, odire oh, eh. Dimenticati Facciamo una cosa, crea un'altra traccia Ci metto tutte le altre tracce dentro come se fosse praticamente il master però in visualizzazione nel, nel mix e quello che avevo tolto qua quindi meno 6 più o meno lo vado a ridare Così almeno entra meno 6, senza che eh, intervenga l'equalizzatore. Le Questo perché così almeno posso eh, bypassare gli effetti, sentire il prima e il dopo, senza che mi dia fastidio lo sbalzo di volume. Ok? Bisogna abbassare un pochino eh, qua, dove gli avevo dato di più, di, di gain che siamo più alti col mastering rispetto al mix. Così, mi Ora che lascio le, tracce, vi tutti a pezzi. Solo le marce. Sentito prima com'era tutto medioso e rimbombante, soprattutto la voce come se si sentiva Ok? Sentite adesso che c'è anche la stereofonia, la musicalità del beat Si sta fondendo tutto insieme Ho solamente fatto questo per adesso Ora volevo comprimere un pochino perché sento che va ancora tutto molto a caso Voglio farlo con un um, multibanda della fab filter che è veramente fantastico. Questo qua in mastering lo vedete fare raramente. È un trick tutto mio molto molto molto particolare. E ti fidi altrimenti ti risentirò il suo ma tre su vedo Siete sì, solo me le marce, brutti senza succo arroganti Scegli bene la tua strada per allontanarti dai tuoi genitori Almeno sai cosa non trovi, sputo in faccia ad ogni lingua mi biforcuta prima che ti strozzi Prima dei divorzi, prima dei rimorsi Non mi dare dello stronzo che non mi conosci Ti prego trovati la forza e di tenere aperti gli occhi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 allora ragazzi io so che non si fa Però per questo genere per scelta Qua arrivo fino a meno 6, meno 7, ok? Si dovrebbe rimanere intorno ai meno 8, meno 9 Non, non mi interessa proprio tanto, comunque sia, bisogna dare al, all'insieme una roba di eh, elettronica, di, di fresco, di finto, eh, una voce calda, vera, eh, pop, non sta bene su un beat trap, ok? Per questo che, che posso permettermelo su, su questo genere qua. Allora.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 Siete solo come le marce Brutti senza succo arroganti Quando il tiktok scorre tiktok polvere Quindi pinballi non correre Tringi la mano di chi alla fine ti fida altre... Qua ci a meno uno Zero uno Che praticamente è il muro Oltre a questo qua non posso andare È come se io mettessi il coperchio al famoso contenitore di prima ok? Oltre a lì non puoi sforare Non puoi andare Se puoi pigiare tanto al limite comprimi quello che c'è dentro e sbagli, però oltre a lì non vai. Che da lì, così non si mi raccomando, state sempre sopra eh, con i limiter sopra i, i controlli: se no non capite che cosa state facendo. Inchiostro che scorre da lì, così non si dirà. Beh.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 Sentiamo com'era. Sentite, io non sono uno di quelli che dice ok, va bene, questa cosa qui pecca un po' nel mix, oh, va bene, ok, tanto poi sistemo in mastering. No, se sentite il mix mio, era già buono, che bastava alzargli il volume, mettergli un tappo e, e, e c'eravamo, no? Non cambia tantissimo, è semplicemente più pulito, più dettagliato. Ed è quello, quello ed è quello, quello, quello quello che volevo dirvi, nel senso arrivate in mastering puliti, che una cosa pulita si fa prima a, a lavorare. Se dovete stare a pensare a tutte le pecche che hai nel mix, a parte il fatto che non ci levate mai le gambe, ragazzi, fidatevi. Dopodiché perdete tempo. siete a fare il mix, non fate il mastering quello che dovete fare il mix. Non fate il mix quello che dovete fare il mastering. Questo era il mastering come lo, lo penso io, come lo faccio io. Spero di esservi stati d'aiuto. Spero di non essere stato noioso e troppo lungo con il di appunto per questo ciao. Faccio del male se merda perché ho l'inchiostro che scorre da lì così non si di Mordo più forte nei cardi così sul beat poi mi si sente. Ora che lascio le tracce vi riduco tutti a pezzi. Siete solo